Vorrei parlarti un po' della magia, della vera magia e di come viene vista oggi, di come viene vissuta, di conoscenze un po' generalmente riservate soltanto ai maghi. Sarebbe necessario, soprattutto per le persone che ancora non lo sanno, chiarire che la magia è reale. Così come il mago è un essere reale. Ecco che quindi mi piace iniziare questo video sviscerando completamente questo termine e purificandolo da qualsiasi accezione. Prima di tutto tutte quelle cavolate di prestidigitazione, giochi di prestigio, eccetera, eccetera, che non a caso continuano a chiamarli magia. Mm? Prima di tutto togliamo tutto questo da, dal nostro territorio che dobbiamo esplorare, ma dobbiamo togliere anche tutta un'altra coltre di fumo che si è annidata soprattutto negli ultimi decenni, diciamo così, no? nell'ultimo secolo, massimo due secoli non di più, che tutto il lato psicologico che è dietro alla magia non ha niente a che fare con la psicologia. Devo dire che eh, dopo diversi studi fatti sulla teosofia, per esempio, anch'essa è una coltre di fumo buttata addosso alla pratica, degli insegnamenti iniziatici e quindi alla applicazione di questa antichissima scienza. Perché la magia è una scienza. Scienza capace di conoscere, ti dà la conoscenza, ma anche la padronanza delle forze. Prima di tutto, le forze elettromagnetiche. Magnetica elettrica. Quindi il mago è prima di tutto un amplificatore e un deviatore di magnetismo e di forza elettrica, messi insieme. Ma naturalmente con le forze si parla anche delle specificazioni più dense. Si va ovviamente a parlare di, degli elementi, dei quattro elementi più il quinto, si va a parlare delle forze planetarie, si va a parlare delle forze zodiacali, si va a parlare delle forze dei gradi dello zodiaco, si va a parlare di forze ovunque, le forze stellari, perché tutto è forza, tutto ciò che ci circonda è forza. Mm? E la magia però, in particolare, è stata così infangata, è stata così eh, nascosta volontariamente da chi invece la applica per dominare le masse, perché le masse sono dominate tramite eh, pratiche magiche ben precise, anche rituali ben precisi, ma non si vuole che le persone conoscano la magia, assolutamente, per quale motivo? Qual è il vero motivo? che se tu conoscessi la magia in quanto scienza di liberazione dell'uomo, avresti accesso al potere di liberarti dalle catene che invece altri hanno creato per te. Quindi è questo stato l'interesse, fino almeno a ultimamente, di nascondere la magia all'uomo. In ogni modo. Ed ecco che hanno gettato tutte queste interpretazioni, tutto questo fumo. Detto questo, comunque, che mi sembrava importante per farti capire un attimo un'introduzione, volevo parlarti anche eh, del fatto che i maghi, comunque, sono reali. Cioè, las allora, lasciamo stare tutti i ciarlatani, tutte le persone che mh, fanno finta, no? di, di praticare la vera arte, la vera scienza, ma ovviamente il eh, 99% perché non la conoscono. 1% perché eh, ne conoscono pezzi e bocconi, però comunque inventano e fanno... Insomma, è chiaro, no? Queste persone lasciamole perdere. Ma i veri maghi eh, esistono ed è come se facessero parte di una comunità a sé in un qualche modo. Cioè, non vi immaginate che la magia sia una via personale di sviluppo, di, di psicologia, di spiritualità o cose simili. Qua eh, si parla sempre di compiere l'opera, ma di compierla in terra, non in qualche iperspazio mentale o spirituale, dove ci puoi trovare di tutto, no? Anche tutti, tutti i colori, tutte le forme, tutte... però non è quello di cui parla poi alla fin fine la magia, perché se non riesci ad acquisire il potere di precipitare fin qui, non hai creato il ponte tra questo piano e il piano ipotetico in cui stanno avvenendo le cose, no? E quindi si può dire che queste cose che avvengono possono essere meravigliose, puoi vedere di tutto, ma... Mm, non ti riguardano molto, mm? Dici, non voglio dire che è tutta fantasia, perché comunque ci sono delle, delle tecniche per vedere se quello che stai guardando, dei test, per capire se è fantasia oppure esiste davvero, ma una volta che sai che esiste deve essere anche connesso a questo mondo, oppure se stai agendo per conto di un altro piano, di un altro mondo, devi comunque trovare il connettore tra quel mondo B e l'altro mondo C. Mm? Detto questo, sappi che eh, la via iniziatica magica, quindi siamo andati anche oltre tutte le varie applicazioni nella vita di tutti i giorni, no? delle leggi e delle conoscenze magiche, ciò che per le persone è miracolo, per il mago è semplicemente applicazione eh, della conoscenza, mm? ma... Andando al di là quindi delle applicazioni terrene e pratiche, no? Soldi, salute, amore, di solito sono queste le, le, le, le fasce più grandi, no? Bene, eh, andando al di là di questo, la magia appare proprio come una via di liberazione dell'uomo, percettiva, cioè si parla di liberare la percezione dell'uomo. Tu sei un corpo fisico in mezzo ad altri corpi fisici, questa è la trappola percettiva in cui tu sei e in cui tu rimani, se tu non fai niente, fino a quando non muori. Mm? E, e, e quindi ecco cosa io intendo quando dico la prigione dell'uomo. Attenzione, poiché intendo una prigione percettiva, eh, per magia intendo una liberazione percettiva. Mm? Si possono osservare nel mondo degli iniziati, nel mondo magico, quello vero, Tre fasi, tre in qualche modo categorie di maghi, chiamate circoli della magia o anche anelli della magia. Il primo circolo, che ovviamente è quello più esterno e quindi comprende più persone, è il circolo di tutte eh, quelle persone che sviluppano un amore per questa per questa scienza, per la sua applicazione, cioè che studiando e studiando stanno avvicinandosi all'arte, iniziando anche le loro prime pratiche, piano piano stanno conoscendo, stanno leggendo i libri, si stanno informando, stanno facendo le loro prime applicazioni, le loro prime pratiche. Bene, questo cerchio esterno si potrebbe chiamare il cerchio dei ricercatori della magia, e eh, si riconosce una persona che è veramente un cercatore della magia, perché ha l'occhio chiaroveggente il, il suo campo energetico è tutto illuminato di un blu, di un blu uniforme proprio, un blu, un blu scuro, luminoso però, quindi è un po' come il riflesso della luna sull'acqua, però non nera ma blu scuro. Bene, questo un po', immaginate un po' un blu scuro velluto, ecco forse questo rende proprio l'idea. Bene, questa cosa qua è rappresentata da un simbolo, da un simbolo ovviamente presente nei regni dell'anima, nei regni vengono chiamati astrali, ovviamente dagli ignoranti vengono chiamati regni astrali. Corpo astrale mondi astrali, tutte parole da ignoranti, cioè da persone che non sanno niente di questa cosa, di questa scienza, non sanno niente di magia e parlano di corpo astrale, eccetera, eccetera. Noi, per capirci, almeno per adesso, diciamo i mondi dell'astrale, i mondi animici. Bene, è chiaro che a livello animico tale circolo, magico che quindi in qualche modo connette tutte le persone ma non solo della terra non solo della terra le connette come circolo magico esterno i ricercatori del vero anche i ricercatori della magia ha un simbolo che è una luna crescente di colore verde coronata da tre stelle una rossa una blu e una gialla, messe come se fosse un triangolo. Questo è il simbolo del cerchio esterno, del primo anello della magia. Una volta che la via dell'iniziando, dell'adepto, è diventata eh, matura a sufficienza, accade qualcosa. Sempre a livello percettivo, cioè che la visione del mondo crolla completamente e, e non è più nulla uguale a prima. Ma vi ripeto, non psicologicamente del tipo come sono cambiato, guarda là, non ho più gli stessi schemi, le stesse cose, le st queste qua rimangono cose mh, giuste ma futili, perché io sto parlando di percezione di te e del mondo. Non c'è più distinzione, i, alcuna. E, è un po' come uh, se si dicesse l'esperienza del risveglio, l'esperienza dell'illuminazione, uh, oppure anche uh, altri termini. Ma comunque cambia completamente lo stato percettivo. Quindi ecco che un io, che puoi essere te, si uh, identifica, cioè si riconosce, come un io infinito, totale, un io che non è assolutamente distinguibile da altro. È e... chiaro, non sto qui in questo video a descriverti queste cose. Fatto sta che è un'esperienza precisa, mh, rappresentata anche, ad esempio, dall'appeso nella carta dei tarocchi. Questo stadio benedetto e nobile da cui ovviamente si è completamente trasmutati a livello cellulare, a livello atomico, a livello dell'essere e non si è più prigionieri del corpo fisico e di una realtà uh, fisica materiale, no? L'uomo è uscito dalla prigione di cui vi parlavo. Uh, si riconosce una persona del genere perché a livello chiaroveggente Intorno gli è apparsa una luce rossa, rossa e diffusa. Nel linguaggio dei magi, attenzione, si dice che tale persona è vivente. Quindi lascio a te ragionare sulla cosa e capire se eh, effettivamente eh, siamo già viventi per nascita oppure... Oppure siamo vissuti per nascita. Fatto sta che eh, tale, tale porta, diciamo così, nei regni animici, la porta dell'anima che, che, che indica questo secondo circolo magico, questo secondo anello della magia, è all'immagine di una croce bianca, Luminosa, bianca, molto luminosa, ma non raggiante, cioè che ha i raggi intorno. È semplicemente una croce bianca, luminosissima, con una rosa rossa al centro. Questo è il vero simbolo degli iniziati all'antica scienza della magia. Ed è un simbolo che ovviamente trovate... Eh, in moltissime eh, iconografie, anche quelle dei Rosa Croce per esempio, no? che proprio si chiamano Rosa Croce, perché si vede che qualche iniziato vero, cioè qualche mago vero, c'era. Fino a quando non si è eh, arrivati al secondo ehm, anello della magia, diciamo così, non si può ehm, dire di essere maghi, perché comunque sei sempre nella fase di esplorazione, praticamente non hai coagulato il corpo animico. La tua anima non è eh, fissa e coagulata e quindi non è avvenuto affatto nessuna tipologia di operazione anche alchemica, no? Non è avvenuta la separazione, non è, non è avvenuta la dissoluzione e quindi non è avvenuta la putrefazione, l'opera al nero. Ma andiamo avanti nell'ultimo circolo della magia, il più interno, dove invece fanno parte i maestri della magia. Devo dire che in questo circolo ci sono pochissimi esseri umani. Gli esseri che ne fanno parte sono più che altro di altra natura. Sì, perché il mago ha anche degli amici che non sono umani. Il mago conosce gli elementali, li chiama, ci vive insieme. E... Sì, perché no, gli gnomi folletti, quelli più famosi sono questi, gli gnomi, i folletti, gli elfi, le fate, i draghi, eh, eccetera, eccetera, non sono esseri poi così fantastici, sono semplicemente nascosti alla vista dell'uomo e la cosa mi sembra piuttosto differente. Detto questo, nel terzo circolo una, un maestro della magia lo riconosci perché la sua uh, luminosità è... D'oro dorata gialla dorata è molto molto radiante, tanto che può uh, comprendere anche 10 metri intorno a sé, quindi eh, non la luminosità, ma la radianza di questa luminosità. Bene eh, detto questo, la porta che uh, conduce al, al terzo interno circolo dei maestri della magia. È una porta che ha l'immagine di un calice, di un calice dove ci sono presenti sopra, eh, cioè non dentro, dentro, ma adornato, ecco, tutto intorno, da tre gemme, una blu, una gialla e una rossa. Tutto intorno a tale calice vi gira un serpente, un serpente di colore verde di bronzo e sopra al calice sollevata vi è una luna crescente color argento. Questo è il simbolo, la porta astrale per i maestri della magia. Un'ultima cosa di cui volevo parlarti invece è di questa moda, diciamo così, di questo pensiero che la magia è per tutti e quindi eh, tutta questa storia che tutti... non importa né studiare né eh, impegnarsi né lavorare sodo tutti i giorni eccetera perché tanto la magia è per tutti, è insita in tutti e quindi basta che tu ti concentri e ne hai l'accesso no, le cose non stanno in questo modo ma così come non sono mai state in questo modo perché anche nel villaggio antico, nel paese, nel, nella tribù, eccetera, il mago era uno. O comunque i veri maghi erano pochi. E intorno a loro generalmente giravano tre, quattro apprendisti che poi a loro volta saranno, sar, sarebbero diventati a, a loro volta dei veri maghi. Quindi perché la magia non è assolutamente per tutti quanti? Non perché lo dico io, ma perché essendo scienza reale dell'umanità, ma eh, dell'umanità che la vuole. Questa è la grandissima differenza. La magia è un po' come una donna, cioè la magia è femmina, dicevano gli antichi, perché vuole tutto. Non si può iniziare una via magica a metà e dire ma un po' la faccio come hobby oppure come... come come seconda cosa, come interesse in più, cioè ovviamente si può, no? Si può. Però io sto dicendo l'avanzamento nella via magica, mm? si può iniziare, ognuno inizia come vuole, ma poi avanzare veramente nella via magica è, è una cosa totalizzante, ma anche richiede la tua totalità. Attenzione, non sto parlando di ascetismi o eremiti, no? Anche se l'eremita è un'altra carta dei tarocchi, molto importante, no? Molto simile, tra l'altro, l'uomo con la lanterna, no? All'effigie all dell'Atalanta Fugens, in cui anche lì c'è un uomo con la lanterna che segue delle impronte di chi? Di una donna che sta camminando, perché segue le impronte della natura, Segui gli insegnamenti della natura e così è la magia. Quindi la magia è come la donna ma è anche come la natura, ok? E la natura non svela tutti i suoi segreti a chiunque. Ma non sto parlando in un modo filosofico, sto parlando in un modo pratico. Se tu vai in un bosco e vedi una pianta che non conosci, tale pianta quale conoscenza ti dà? dipende quanta tu ne sai prendere, non ti dirà se tu non sai come fare, se è commestibile o no, se le sue bacche sono velenose oppure no, se le sue foglie o la sua corteccia hanno delle proprietà curative e a cosa servono, queste non sono cose che veramente si devono leggere nei libri, sono cose che si devono imparare nel bosco. E si devono imparare direttamente dalle piante e dagli spiriti delle piante che ti insegnano queste cose. Ed ecco che quindi io dico la magia non è per tutti, ma è solo ed esclusivamente per chi la cerca. E va da sé però che chi veramente la cerca, poi è giusto che ottenga. E di fatto è sempre ed è stato sempre così. I veri sinceri ricercatori hanno sempre trovato.